Allora ascolta come siamo veramente eh, contentissimi di starci ed è una manifestazione vivacissima, quindi complimenti a anche la organizzata. Uh, no, a me piace molto no, le manifestazioni come queste che in Italia ci sono. In l'Inghilterra è molto più passiva la cosa, cioè vai lì a leggere un tratto del tuo libro e poi speri che qualcuno ti fa una domanda. Qui mi sembra che risponda ad una necessità sociale, sia locale sia nazionale di persone che si chiedono dove stiamo andando, no? perché non si sa, ha detto benissimo a Luccarelli prima, non siamo proprio lì e nessuno sa che, che sta per succedere. Potrebbe essere buono, ma che potrebbe essere molto grande, non si sa.